Buonasera a tutti, ci troviamo a Casalecchio di Reno in occasione della rassegna di venti politicamente scorretto, diciassettesima edizione, quest'anno il tema è Verità, unica ragione di Stato e siamo qui con Diego Gandolfo, giornalista investigativo, e, a fare alcune domande dopo un evento. Grazie. E, Parto subito ehm, chiedendoti del premio che hai vinto il premio Morrione nel 2015 eh, per, ehm, per l'inchiesta Fondi rubati dall'agricoltura e ehm, volevo chiederti che cosa significasse eh, vincere un simile premio e cosa avesse comportato. Grazie per questa domanda importante, perché il premio Roberto Morrione è un premio che è stato cruciale nel, nel mio percorso giornalistico. Nel 2015, eh, quando vinsi questo, que, questo premio, non ero neanche sicuro di voler fare questo mestiere e mi diede il via, mi diede il là no? Nella, nel, nel percorso che mi ha portato fino a oggi a, a, come dire, a inanellare tutta una serie di inchieste abbastanza importanti anche per la mia esperienza personale. Il premio Roberto Morrione è un premio dedicato agli under 31 eh, ed è un premio, probabilmente un unicum in Italia, perché dà la possibilità a dei giovani giornalisti che non hanno mai fatto questa professione di eh, realizzare un'inchiesta, quindi ti dà dei soldi per realizzarla e ti apre degli scenari, delle immense praterie che, che ti serviranno per capire che cosa vuoi fare davvero della tua vita. Molto bello, grazie. E, ricordo che questa inchiesta l'hai fatta insieme ad Alessandro Di Nunzio e, sì. eh, con il quale hai, fatto, hai recentemente pubblicato un libro eh, I signori nel 2022 con Round Robin e, eh, Stiamo parlando invece di un'inchiesta eh, eh, Stiamo parlando di un'inchiesta che mh, tratta come tema principale le fondazioni bancarie e, mh, e principalmente del giro di soldi dietro e dei presidenti di queste fondazioni bancarie bancarie che vengono chiamati appunto signori, despoti, imperatori. E volevo chiederti ehm, do, ehm, quanto fosse pervasivo questo fenomeno in Italia e perché se ne parlasse così poco. Ottima domanda direi. Direi che quello delle fondazioni bancarie è un tema ostico che noi abbiamo provato a raccontare. Eh, in maniera molto particolare si tratti di un romanzo investigativo no? che ti fa intravedere dietro eh, il lavoro del giornalista investigativo, che quasi svela le tecniche no? di, di indagine, no? come fai a recuperare un numero di telefono, a preparare un'intervista un eh, come fai a intraprendere una pista investigativa anziché un'altra ed è un tema eh, ostico perché il, quello delle fondazioni bancarie è uno dei poteri più influenti eh, del, della nostra società, della nostra economia, ma è tra i più sconosciuti i presidenti delle fondazioni bancarie appunto come dicevi tu sono imperatori del no profit sono diventati molto più potenti dei sindaci in alcuni casi e però sono sconosciuti ai più questo è un po' il merito diciamo, di, di questa inchiesta che per la prima volta svela al, ai cittadini il ruolo dei, dei, dei signori delle città, ma soprattutto racconta che il patrimonio che loro gestiscono non gli appartiene, ma appartiene a noi, appartiene alla comunità, appartiene alla collettività. Ecco, questo è uno dei principali eh, risultati di questa inchiesta. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.